Volevo ringraziare l'assessore e gli uffici per tutto il lavoro svolto per queste delibere. E dopodiché, rassegno il voto favorevole del Movimento 5 Stelle nei confronti di queste delibere, per tutte e tre. E volevo rassicurare i colleghi che tutte poi le successive assegnazioni. Eh, agli eventi di diritto saranno fatte dal comune come già stabilito e già detto più volte in commissione quindi non, non, ci, sono, non ci saranno problemi rispetto a questo eh, e quindi niente, il voto del Movimento 5 Stelle è assolutamente favorevole a, tutti, a tutte le delibere. Grazie.